Una parmigiana di zucchine e patate velocissima, facilissima, semplicissima dietetica, estiva, dietetica diciamo dietetica estiva e facile da preparare perché non c'è una cottura da fare prima e solamente poi da cuocere in forno della nostra parmigiana di zucchine e di patate naturalmente le zucchine le patate la mozzarella a fior di latte, sale, pepe, formaggio, olio, il mio basilico, piantato da me, <ride> piantato dal regista che era una piantina invisibile ed è diventato questo mostro, il pangrattato, il prosciutto cotto, le zucchine e una teglia oliata e poi ci ho messo un po' di pangrattato. Sì, tu inquadra quadro bassi dico, mi raccomando, eh? che l'hai piantato tu. Allora, iniziamo. Ho detto, ho oleato una teglia da forno e l'ho cosparsa di pangrattato. grattato. Ho tagliato le zucchine, vedete come sono sottili. Veramente, avevo provato a tagliarle alla mandolina, ma venivano veramente troppo sottili, quindi le ho tagliate a coltello e poi ho tagliato anche già le patate, sempre sottilissime. Quindi dobbiamo solamente assemblare, però dalle patate. Voi naturalmente potete anche iniziare dalle zucchine, fate come preferite, allora sulle patate andiamo ad aggiungere un po' di sale, non esagerate perché dopo andremo a mettere il formaggio, un po' di pepe. Così. po' di formaggio grattugiato. Non siate avari col formaggio perché il sapore lo avrete solo dal formaggio. E adesso andiamo a mettere le zucchine. Di nuovo un po' di sale, poco, a me il piace e quindi ne metto parecchio adesso mettiamo il formaggio la mozzarella io sto usando un fior di latte voi potete utilizzare quella che preferite Naturalmente potete anche eh, mettere la scamosa affumicata, ehm, quell'altro formaggio filante, a fette, così. E io adesso aggiungo il prosciutto. A coprire, così. ora a questo punto io siccome dispiace lasciare solo il, il, il prosciutto si sente solo allora che faccio aggiungo lo stesso un po' di formaggio se non aggiungessi il formaggio le patate che andrò a mettere sopra non aderirebbero e quindi quando andiamo a tagliare poi la parmigiana sì, se io non metto il formaggio in questo momento le patate poi in cottura non aderiscono e quando vado a tagliare la parmigiana la, la parmigiana cede Ecco perché io lo metto. E poi lo metto perché dà più sapore. Ora, a questo punto potremmo mettere anche un po' di basilico, se a voi piace. Se vi piace la menta, utilizzate la menta. Di nuovo le patate. Così. Mi raccomando, siate ordinati, perché se siete ordinati nel preparare la la parmigiana o qualsiasi cosa, poi l'ordine si, poi, poi si vede anche quando andate a tagliare eh, la fetta del, della parmigiana o qualsiasi cosa sia. Ora cosa facciamo? Ancora un pizzico di sale, un po' di pepe, Non, non esagerate col sale, mi raccomando, perché ad aggiungere si fa sempre in tempo, ma a togliere no. E le zucchine. Sale. Il pepe. Io metterò qualche tocchettino di mozzarella, non la metto a fette perché sennò veramente troppa. Spostiamo un po' questo e facciamo dei tocchettini. I tocchettini di mozzarella. Così, quella, nella teglia, non fuori dalla teglia. Così. Naturalmente se la volete più leggera non aggiungete il prosciutto cotto, se non vi piace il prosciutto cotto aggiungete lo spec, potete aggiungere, sì secondo me il prosciutto cotto e lo spec sono quelli che vanno meglio, però a seconda dei vostri gusti poi decidete voi oh, la mortadella, il salame, ma il salame no, né salame né prosciutto crudo io non ve lo consiglio. Ora il formaggio l'abbiamo messo, ne mettiamo un altro po' per la mozzarella. E io andrò ad aggiungere un po di pangrattato così la gratinatura sarà bella croccante ora la ricetta è quasi completa siccome le patate assorbiranno tutta l'acqua di vegetazione delle zucchine in questo caso io andrò a coprire la teglia nel caso in cui voi non mettiate le patate non andrete a coprire la teglia no, un filo abbondante di olio, no, un, un filone. di Olio ne, perché questo è che dà sapore. Allora, guardate già quanto è bella. Come le compro? Foglio di carta forno bagnata e strizzata. La andiamo a appoggiare così sulla teglia a coprire. Questo metodo io lo utilizzo per tutte le teglie che vanno in forno, tutte. Carta tangola. Così. Per mantenere il tutto, per mantenere il tutto e andiamo a sigillare. Se noi mettessimo solo la carta a forno, vedete bene che la carta a forno non è resistenza, non tiene ha resistenza. Con la carta stagnola andiamo a tenere il tutto. Ho detto questa lo teniamo coperto in forno per 15 minuti. Quanto tempo starà in forno e chi lo sa, lo dobbiamo controllare. Perché? Uno dipende dallo spessore delle patate e della zucchina. Due dipende da quanta acqua contenevano queste zucchine. Le mie zucchine, come vedete, erano belle perché... Eh sì, più sono guardate, fresche, più sono... Non avevano semini. Mm. E quindi non saranno tanto acquose. Dipende. Come facciamo... Come facciamo a capire che la parmigiana è cotta? Andiamo a toccare con una forchetta soprattutto le patate. Quando le patate sono cotte, la parmigiana è cotta. Che cosa facciamo? Gli diamo una bella botta di grill, la facciamo gratinare bene ed è pronta. L'unica cosa che vi consiglio è, prima di servirla, aspettare 15-20 minuti che si rassetti un po' e poi potete servirla. Naturalmente è buona, calda, bollente, tiepida, fredda e buona sempre. Ciao a tutti e buona serata!